a rispondere alla vostra domanda perché iscriversi a Siena e scegliere proprio beni culturali? Per prima cosa parliamo delle strutture. Il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali si sviluppa in tre ambienti. Il primo è il Palazzo Storico di San Berghano che ospita il nucleo amministrativo del Dipartimento, la segreteria Didattica, l'Ufficio degli Studenti tutor, l'Ufficio del Direttore, il presidio del polo umanistico e la scuola di specializzazione in beni storico artisti Subito dietro San Galliano troviamo il palazzo di Firavecchia, il vostro punto di riferimento per la biblioteca umanistica col suo ampio giardino, le aule di informatica, parte delle aule dedicate alle lezioni e i laboratori di spettacolo. Passi da San Galgano, adiacente alla Basilica eh, di San Clemente in Santa Maria dei Servi, troviamo il complesso dei Servi, altro luogo con il quale avrete molto a che fare. Infatti, troverete le aule delle lezioni, nei corridoi gli studi dei, do dei docenti e i laboratori didattici di archeologia e storia dell'arte. Bene, ora siamo pronti per vedere in dettaglio i corsi del nostro dipartimento. Il corso di laurea triennale in Scienze Storiche del Patrimonio Culturale è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire una solida preparazione storico-culturale e impadronirsi degli strumenti per operare nel campo della conoscenza e della tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico. La conoscenza e la tutela del variegato patrimonio culturale impegnano discipline diverse, ciascuna legata a tipologie di beni culturali e metodologie di indagine specifiche, per questo il corso di laurea si articola fin da subito in quattro indirizzi specifici e curricula, ognuno della durata di tre anni, durante i quali, accanto alle materie comuni utili per una preparazione culturale di base, lo studente potrà seguire corsi legati ai contenuti e alle metodologie dei settori specifici. Archeologia è l'indirizzo giusto per chi vuole avviarsi allo studio del passato e delle società umane, dalla preistoria fino al mondo classico e al medioevo, a partire dalle loro tracce materiali, attraverso l'indagine stratigrafica dei depositi archeologici, dei paesaggi, dei manufatti e delle costruzioni umane. Storia dell'arte invece l'indirizzo da scegliere per chi vuole specializzarsi nello studio della cultura figurativa e architettonica delle società umane, dal medioevo all'età moderna e contemporanea, attraverso approcci che spaziano dalla ricostruzione filologica di artisti e contesti, allo studio della funzione delle immagini, delle tradizioni iconografiche e costruttive, della storia del collezionismo e in ultimo, ma non certo per importanza, della conservazione e del restauro. Ciao a tutti, sono Nunzia e sono una delle studentesse Tutor Unisi. Oggi vi parlerò molto brevemente dell'indirizzo in Storia e Documentazione, facente parte della laurea triennale in Scienze Storiche. In particolar modo questo è l'indirizzo giusto per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo studio della storia e quindi allo studio della società nell'età medievale, moderna e contemporanea. In particolar modo qui a Siena. Lo studio appunto della storia non avviene solo attraverso gli, diciamo, gli insegnamenti caratterizzanti, ovvero la storia medievale, la storia moderna e quella contemporanea, ma anche attraverso appunto lo studio di materie affini, come la codicologia, la paleografia e l'archivistica. Rimando comunque alla pagina web del Dipartimento, il cui link è dssbc.it per maggiori informazioni. Ora vi parlerò molto brevemente dell'indirizzo di spettacolo, che è il quarto curriculum che va a chiudere quella che è la laurea triennale in scienze storiche e del patrimonio culturale. In particolar modo questo è un indirizzo per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo studio della musica, del teatro e del cinema e quindi approfondire le tecniche, i linguaggi e le forme di fruizione. Il, diciamo, il corso è costituito da docenti appunto esperti che vi daranno la possibilità di frequentare diversi laboratori in modo appunto da mettere in pratica a quello che avete studiato durante le ore d'aula. Anche in questo caso vi rimando al sito web del Dipartimento dsbc.it per avere appunto maggiori informazioni. Ricordo sempre a tutti di poter appunto avete, avete l'opportunità di poter contattare noi tutori attraverso la pagina web eh, della, diciamo, del Dipartimento o attraverso appunto anche i nostri canali social Facebook e Instagram. Ciao a tutti, io sono Alessandra, anch'io sono una delle tutor del Dipartimento e io vi parlerò brevemente della Laurea Magistrale di Storia dell'Arte e dell'internazionalizzazione. La Laurea Magistrale di Storia dell'Arte è suddivisa in tre curriculum, e cioè Storia dell'Arte Medievale, Storia dell'Arte Moderna e Storia dell'Arte Contemporanea. Il primo anno per tutti e tre curriculum è molto simile e cerca di approfondire le conoscenze base che già abbiamo, mentre invece il secondo anno è per approfondire quel campo che abbiamo scelto di studiare. E ovviamente si cerca di dare conoscenze per poter fare l'attribuzione delle opere d'arte, ma si approfondisce anche delle materie come museologia, museografia, tutela e conservazione del patrimonio culturale, si cerca di far capire come far valorizzare il nostro patrimonio culturale e studiamo anche l'architettura. Infine vogliamo parlarvi un attimo delle possibilità di internazionalizzazione che avrete durante il vostro percorso di studi. Ovviamente non c'è possibile andare nel dettaglio adesso perché non c'è il tempo, ma potete sempre contattare noi Tutor o se no potete cliccare sul link che vi alleghiamo. Insomma le possibilità che avrete sono quattro, cioè l'Erasmus for Studies che è per fare degli esami all'estero, l'Erasmus Placement che è per fare eh, un tirocinio all'estero c'è la possibilità di fare un double degree per le lauree magistrali in storia e filosofia e quella di archeologia, e quindi si fa parte de, della laurea magistrale qui e parte all'estero. E infine l'ultima possibilità che avete è di partecipare al progetto ELAN, che sta per European Liberal Arts Network e unisce 12 atenei storici di tutta l'Europa. Il corso di laurea magistrale in archeologia ha una durata di due anni. Il primo anno mira a fornire le conoscenze di base relative allo studio dell'archeologia dell'area mediterranea ed europea. Inoltre, lo studente potrà approfondire le proprie conoscenze nelle discipline tecnologiche, archeometriche, iconografiche, storiche e antropologiche. Il secondo anno è organizzato in modo più flessibile, in modo da consentire allo studente di approfondire le proprie conoscenze pregresse o di acquisire ulteriori competenze. Inoltre, la formazione dello studente potrà essere arricchita partecipando ad attività sul campo, come scavi o laboratori di ricerca. Il corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia ha una durata di due anni e si articola in due curricula, uno storico e l'altro filosofico. Il primo obiettivo di questo corso è quello di introdurre gli studenti allo studio integrato dei fenomeni della cultura e della società, adottando le prospettive di entrambe le discipline. In secondo luogo, il corso consente agli studenti di acquisire tutti i crediti loro necessari per accedere alle classi di concorso di insegnamento nella scuola secondaria superiore di queste discipline. Beh, che dire ragazzi, ora tocca a voi. Vi aspettiamo!